Bentrovati da Gerardo Paterna per la consueta eh, intervista sempre su ReTV. Quest'oggi abbiamo eh, un personaggio altamente tecnologico, eh, parliamo di Mirko Saini, eh, formatore specializzato su LinkedIn. Ciao Mirko e grazie per essere qui. Ciao Gerardo, me. grazie per l'invito e buona giornata a tutti. Benissimo. Allora, le costruite tre domande che facciamo a, agli ospiti, quindi partiamo subito con la tua opinione sulla categoria degli agenti immobiliari. Allora, se cominciamo dalle cose facili. Dal mio, dal mio punto di vista, io credo che eh, gli agenti immobiliari abbiano... Mh, un problema dal punto di vista del comunicativo per tantissimi anni sono stati tra virgolette abituati a rimanere come dire all'interno di una scatola preconfezionata che erano prima i free press poi i portali eh, tipo casa.it immobiliare.it eh, e quindi hanno diciamo perso l'abitudine di andare a comunicare e lavorare sul proprio brand che sulla propria persona perché nel momento in cui tu entri dentro a un contenitore dove ci sono tutti gli altri sicuramente vai a perdere di identità linkedin chiaramente invece serve a fare il eh, passaggio inverso cioè, eh, serve eh, serve per andare a costruire la propria reputazione la propria visibilità però chiaramente richiede dei forzi dei forti eh, impegni, impegni sforzi, sforzi perché chiaramente non c'è un contenitore che è dato da quello che è l'ambiente digitale ma non è un contenitore del mercato immobiliare e di conseguenza eh, è necessaria una strategia che porti però a, a valorizzare se stessi a lavorare più sul proprio nome certo. e non tanto sul prodotto quindi sulla, sulla casa certo sull quindi diciamo eh, non è una vetrina immobiliare linkedin no. ma è la vetrina di, di se stessi eh, nell'approcciare voglio dire alla costruzione di una relazione con cliente esattamente, serve appunto per, per questo quindi andare a costruire quella che è la reputazione, la relazione le conversazioni che sono tutte quelle cose che poi porteranno alla, sì, alla vendita, però chiaramente non deve essere visto come un, uno strumento che serve a vendere, vendere ok eh, quali consigli daresti di base quindi per eh, utilizzare LinkedIn con, con successo? Allora, di cose da fare cose da non fare per i neofiti certo, si... allora eh, lo, lo, lo dico sempre eh, cominciamo dalle basi le basi sono eh, andare a preoccuparsi di ciò che eh, viene detto in rete di noi se voi fate la prova ognuno di voi fa una prova di met mettere nome e cognome su google il profilo linkedin se l'avete chiaramente è il primo se no, o al massimo secondo risultato che Google restituisce eh, per quel tipo di ricerca. Quindi, lo dico sempre, cosa fare? Vi, quello che vi avete scritto vi rappresenta? Vi aiuta nel vostro business? Se sì, siete ben messi, potete già cominciare, se no io direi che è bene lavorare da lì, quindi cosa si fa? Si costruisce un profilo, anche una persona, un agente immobiliare che sostiene di non aver tempo, che per è una bugia secondo me, oppure non ha voglia perché non se lo sente, ma un buon profilo Linkedin vi aiuta a, come dire, a, a tutelare la vostra reputazione eh, anche se non, appunto, non volete utilizzarlo come strumento di costruzione di reputazione attiva, costruzione di relazioni di, e poi eh, vendita. Eh, secondo te quali sono le criticità di uno strumento come LinkedIn? Allora, le criticità sono gli errori che poi sono, sono essenzialmente due. Eh, il primo è quello di non eh, avere una visione clientocentrica ma troppo egocentrica. Eh, quindi, un profilo LinkedIn costruito sul io sono, io ho fatto, io faccio, io farò, io ho fatto, io farò questo non funziona. Lo dico sempre, no? In maniera molto. Uh, grezza, ai nostri clienti non interessa nulla di noi fino a quando non cominciamo a parlare di loro, di conseguenza dovete avere ben chiaro che tipo di informazioni il vostro potenziale cliente, comunque se sia, eh, vuole sentirvi dire, e dategliele e quindi anche nella costruzione del profilo LinkedIn andrà a capire, ok, quali sono i problemi che normalmente un cliente riscontra quando ha a che fare con un agente immobiliare, quando vende casa, quando cerca casa, quando ha un patrimonio da gestire, quando cerca un'operazione immobiliare. Ah, questo dovete un attimino deciderlo voi a seconda di, di che tipo di mercato aggredire. Fatto ben chiare questo tipo di eh, domande, mettere chiare e ben scritte le risposte e andare a costruire un profilo link tenendo in considerazione questo tipo di informazioni perché se io ho fatto io qui o io là e su e giù al nostro cliente non gli L interessa, interessa non interessa molto eh, ho notato che negli ultimi, negli ultimi mesi che LinkedIn eh, sta sempre più somigliando a Facebook per eh, qualità di contenuti ovvero che ci sono tanti eh, personaggi, soggetti che eh, cominciano a pubblicare la foto della vacanza eh, cani e gatti, il ecc tramonto, eccetera eccetera certo. ecc ecc ecc ah. come, come giudichi questa, questa attuale situazione ma soprattutto è un trend che si affermerà oppure insomma, eh, rimarrà un ambito un po' più eh, professionale? Allora, eh... Ha un, fenomeno, eh, ha un nome questo fenomeno si chiama settembre eterno. Se tu vai a cercare su Google, sul eh. Wikipedia, le spiega proprio: settembre eterno. Cioè, sostanzialmente eh. cosa funziona? Cioè, che cos'è questo settembre eterno? È quando in un ambiente, non solamente in un ambiente digitale, frequentato fino a quel momento dai primi, quindi si sono dati delle regole di comportamento, etiche, quant'altro, un'etichetta. Questo ambiente viene invaso dal, uh, dai frequentatori di seconda generazione eh, che cosa hanno fatto? Non, non hanno seguito, non hanno guardato come chi c'era dentro prima di lui eh, utilizzava questo social network, ma ha replicato comportamenti di, da Facebook, da Facebook okay. perché è il primo social network con il quale ognuno di noi è venuto in contatto, e non ha fatto altro che prendere e replicare tale comportamento. Cosa, cosa ha ottenuto? Ha Ottiene il fatto che non, non funziona una, una, certo. un comportamento. Secondo, va in contrasto con, con, quello che, con chi c'era prima di lui. È un po' io, faccio sempre l'esempio del, eh, del bicchiere con un pochino di sabbia in fondo, in cui è tanto tempo che è lì, l'acqua la, è cristallina, però il fondo c'è. Nel momento in cui tu versi all'interno di questo certo. bicchiere. Si agita il fondo e si va a, a sporcare. Io penso che sia comunque un aspetto positivo, vuol dire che la piattaforma è viva, vuol dire che ci sono ogni giorno eh, persone nuove e chiaramente eh, bisogna un attimino difendersi, tutelarsi, quindi questo è molto importante guardare chi accetterà nella propria rete perché ogni persona che si accetta è una persona che poi influenza andrà. la tua reputazione. Eh, dimmi è, chi, chi, è. chi sei, poi ti dirò una cosa, per amor di Dio. Eh, poi ci sono tanti strumenti, no? Il LinkedIn. LinkedIn permette di andare a dire: Ok, questa persona all'interno del mio network, ma non voglio vedere quello che pubblica perché di gattini, di tramonti, ne ho già abbastanza. su Facebook. Di dico a LinkedIn. <ride> di non escluderlo, ma lo, come dire, io utilizzo l'aggettivo eh, lo silenzio, cioè il verbo silenziare, sì, sì. No? dico a LinkedIn non voglio più vedere, se uno si tutela in questo modo, in modo da avere un home page, un, un feed, un flusso di informazioni utile, senza, per forza di cose, certo. prenderlo e cacciarlo propria rete, che certo. chiaramente non è, è una dichiarazione di guerra. <ride> ok, ok. Allora ehm, segnaliamo a chi ci segue eventualmente il tuo eh, blog dal quale attingere qualche informazione, magari chiunque voglia mettersi in contatto con te. Quindi l'appello. Allora se volete cominciare a imparare a guardare un attimino come muoversi LinkedIn io ho due strade o andate sul mio profilo LinkedIn Mirko Saini, Mirko con l'ha scritto con la k e su quel profilo ci sono più di 100 articoli che parlano di come utilizzare, che insegnano come fare a utilizzare questa piattaforma o se invece eh, preferite andare a utilizzare il web o facebook c'è cioè linkedin.it che è il mio blog dove trovate esattamente gli stessi contenuti quindi c'è chi preferisce utilizzare linkedin quindi va sul mio profilo, lì ho in Pulse scritto più di 100 articoli o gli stessi li potete trovare tranquillamente su quello che è il mio, il mio blog linkedincaffè.it Benissimo, allora salutiamo a questo punto Mirko Saini, formatore specializzato su linkedin, grazie Mirko per essere intervenuto. Grazie a te Gerardo e buona giornata a tutti. Bene, e allora da Mirko e da Gerardo un saluto a tutti e ci rivediamo alla prossima intervista. A presto.